il cambiamento che noi possiamo fare veramente parte dal singolo, parte dalla tua alimentazione, nel momento in cui ti metti lì e cambi quello che mangi.